Parto questo pacco fumo tutto bene e poi Queste cose io le faccio con le zucco, i mezzo zucco tuoi non mi parlare che ma noi Bimba divertiti con noi Ho le tasche piane tu non dirmi che non puoi La chiamata si fa ma la voglio piano la tavola Toglio le droghe in sto a camera fra sto come una favola Queste droga migliore erano questi fatti La mia faccia c'è ancora ma se mi vedi ti incazzi non penso a cosa mi dici baby, sono cotto ma voglio scordare tutti i miei problemi, ti vedo che parli, io non ti ascolto, mi scuso baby, ma mi stanno mangiando le droghe e tutti sti pensieri. Sono per la strada alla ricerca di una vita ascolta, se non mi presento è perché mi son fatto un'altra volta, quindi scorda la mia faccia, ad ora un po' e ti chiamo stronzo. Fragole panna, fragole panna, in fondo siamo doci, vieni tu assaggiaci pure. Fragole panna, fragole panna, siamo buoni abbiamo solo bisogno di cure. Fragole panna, eee, hey, hey. la fragole panna, eee, la fragole e panna, hey, hey. fragole panna, eee, hey, hey. la fragole panna, eee, hey, hey. la fragole panna, eee, la panna, Panna. Dimmi soltanto che c'è Un odio negli occhi Ti leggo mi dispiace, baby Siamo solamente io e te Tu stesso la droga Affoghiamo i problemi